Amore? Pronto amore? Ma dove sei? Sì, scusa, è che ho incontrato Cesare, quindi faccio un po' tardi. Ah, ok. E il mio ex, te lo ricordi? No, assolutamente. Vabbè, senti, scusa, ti richiamo tra poco, e eh? faccio un po' tardi. Ciao amore, è ciao già, ciao. Fino a qualche anno fa ero terribilmente geloso Poi ovviamente crescendo le cose sono un pochino cambiate No dai sul serio Signori, benvenuti in GELOSIA EFFETTI collaterali. Fortunatamente tenevo un archivio di tutti gli ex della mia ragazza al secondo cassetto del mio comodino sotto le mutande per intenderci Oltre al fascicolo dell'ex ragazzo avevo anche accesso al database di riconoscimento facciale fornito dalla CIA che per alcuni controlli poteva tornarmi utile Marco, Paolo, Francesco, Simone, Cesare. Eccolo. Inoltre, avevo accesso alla sua cartella clinica e alle sue ecografie. Dovevo capire se avevano avuto eventuali rapporti sessuali e se lei aveva avuto qualche bambino indesiderato in grembo. Ma per ucciderlo mi serviva un aiuto. Il migliore. Pronto? È tornato. Messaggio? Chiamata? Peggio. Incontro casuale. Esatto. Non c'è tempo da perdere. Una cosa che fa il caso tuo. Cimice posizionata. Ce l'hai? Sì. Obiettivo zoomattico 12 per ideale per foto e video in HD. E per spiare le ragazze dalla finestra. Cosa? Uh, niente, niente. Possibile riflesso? Nessuno. Notevole. Siamo pronti. Amore! Amore! Eh scusa ho fatto tardi però ti ho detto ho incontrato Cesare Mi ha chiesto se insomma volevo restare a pranzo con lui però io ho rifiutato perché so che ti può dare fastidio che sei già No giusto. amore ma fastidio a me ma dai non ho più 15 anni No sai io avevo addirittura pensato che avessi ingaggiato un killer per ucciderlo No amore dai ma vedi troppi film Giuro No! Nel campo, vedi tua madre lo diceva: Non andare su yu pa okay. Sta su Rec? Sì. Vai 1, 2, 3.